Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, io sono Igor e come sempre vi invito a dare un occhio al mio sito www.igorzardi.com dove in questo preciso momento ci sono tante offerte, tanti sconti sui miei libri, sui miei corsi, sulle mie raccolte e trascrizioni e poi ci sono centinaia di video, di lezioni e molto altro. Detto questo, oggi la lezione è richiesta da me stesso, è battuta perché ultimamente, fortunatamente sto facendo lezioni in base alle vostre richieste, ma oggi voglio fare un piccolo, diciamo, una piccola eccezione alla regola, mia moglie sarà contenta di questa frase che è il titolo del suo nuovo singolo, e, e fare quella che secondo me, quella come chiamerò, come intitolerò, la lezione più importante di sempre, ovvero l'importanza del eh, il ruolo, il vero ruolo che ha il nostro strumento, quindi le fondamenta, le basi, eh, i classici mattoni che eh, tengono poi un, su un grattacielo, eh, una cosa che eh, ultimamente negli ultimi anni sto, eh, diciamo, sto notando eh, purtroppo, che è stata, no, un po' dimenticata, ma i, gli insegnanti, diciamo, moderni, diciamo così, tendono un po' a, a voler eh, trasmettere tante, tante, tante nozioni, eh, anche quando, magari, il, diciamo, l'allievo ha delle lacune su, su, appunto, le fondamentali, le cose fondamentali, della musica e nel nostro caso ancora di più la ritmica il saper ascoltare gli altri strumenti, il saper ascoltare la batteria e saper suonare bene bene, sottolineato tre volte le cose semplici, a tempo, col groove giusto, col tiro giusto e in, anche in base a quello che stiamo suonando quindi al genere eh, in questione. Allora io oggi voglio fare una specie di esperimento: eh, vorrei far finta che vi hanno chiamato a registrare un brano pop, una ballad, eh, in studio e il produttore o, comunque, l'arrangiatore o il cantante, o, insomma, l'autore del brano vi, vi, vi dice eh, assolutamente di registrare la vostra linea di basso suonando tonica. Incollata alla cassa, eh, immaginate di essere in questa situazione. Ecco, allora io la prima cosa che farei, che ho fatto, che farò anche eh, quando ricapiterà di registrare, è quella di andare a ascoltarmi eh, se c'è modo. Se non è una take, diciamo eh, live, eh, diciamo così, presa diretta, mi vado ad ascoltare nei dettagli la batteria per prima cosa poi ovviamente mi piace capire tutto quindi ascoltare la melodia ascoltare eh, però oggi parlo di sezione ritmica di appunto di cassa eccetera quindi vado a sentirmi e magari a scrivermi come eh, ho fatto in questo caso eh, trovate tutto sempre nel pdf allegato la figura o le figure ritmiche della cassa, appunto, perché mi hanno chiesto di suonare quelle figure ritmiche e quindi voglio eh, capirle, voglio interiorizzarle, voglio scriverle. Quindi facciamo conto che la strofa ha una figura ritmica, il bridge ha un'altra figura ritmica e il ritornello un'altra ancora. Ehm cosa fare? quindi vado a sentirla allora, alla base di oggi che scaricate ovviamente al link qui sotto è appunto una ballad e eh, c'è cioè, proprio la cassa molto presente come eh, tantissimi brani veri e propri eh, di musica leggera dove dà un bel, bel corpo e un bel groove eh, ma il groove lo facciamo anche con il basso, perché, se voi fate un brano del genere e non ci mettete il basso, capirete subito che manca sostanza. Quindi, ci chiedono di fare un bel groove eh, suonando solo tonica, perché l'arrangiatore, eccetera, non vogliono tanti front, li vogliono la sciccia, diciamo così. Allora vi dico: accordi intanto. Eh, strofa, rito, strofa e bridge, diciamo, e l'ho chiamato così, facendo finta che sia un brano vero. Fa maggiore, una battuta. Do maggiore, basso mi, una battuta. Re minore, una battuta. E si bemolle, alla nona. Classico pop. Eh, queste sono le quattro battute di strofa e bridge. Il ritornello eh, fa maggiore, la minore, si bemolle major 7, poi c'è un fa basso do, poi do settima, basso si bemolle, la minore, si bemolle nella stessa battuta, re minore, do, sol minore, do sulla stessa battuta, sol minore settima, si bemolle eh, maggiore, do sospeso, do maggiore, che ributta su, sulla strofa, sul fa maggiore. Questi sono accordi, li trovate scritti nel pdf e nelle, diciamo, le tre figure ritmiche, due, tre figure ritmiche, principali di questa base, questo brano, sono la prima la strofa, dove la cassa fa una figura che è molto ricorrente nelle ballad, ovvero questa figura ritmica qui. Sul bridge c'è solo una variazione nella seconda battuta, quindi la prima rimane uguale. C'è una bellissima pausa di sedicesimo sul primo movimento della misura della battuta, quindi ta. e nel secondo giro del bridge, invece lo fa sulla terza battuta, quindi eh, le prime due sono uguali e sul re minore. l'ultima battuta c'è cioè una specie di fill di batteria tanto trovate tutto scritto invece il ritornello ora io l'accento molto ma c'è un colpo sull'ultimo movimento di, di ogni misura c'è un colpo che è, è diciamo anticipato perché nel, nel quarto quarto quindi nella quarta nel quarto movimento della misura il primo sedicesimo è legato alla nota precedente e poi c'è l'ottavo col punto e quindi è anticipato rispetto a, al secondo ottavo del movimento. Eh, spiegarlo è più difficile che scriverlo, comunque viene così. Ultima battuta c'è un fill di batteria, l'ultima battuta di tornello. e un altro consiglio che voglio darvi oggi, che è quello più importante forse di tutti, è lasciare spazio quando ci sono appunto dei fill, degli interventi di un altro strumento, può essere la chitarra, può essere un abbellimento vocale, può essere un, un fiato, qualsiasi cosa. In, que, in questi casi è bene restare... Eh, fermi sulla tonica e lasciare spazio agli altri, perché vi assicuro che quando fate un provino, quando fate un, appunto, una registrazione, anche quando suonate live, spesso la cosa che vi farà portare a casa il risultato, diciamo, è il suonare giusto, è il suonare rispettando ehm, quello che fanno gli altri strumenti. Quindi se a voi vi chiedono di suonare la tonica, so che a volte, anche a me, resta difficile non mettere niente in più, anche perché può sembrare, eh, cioè almeno a me mi, mi dà sempre l'impressione che eh, ciò che eh, trasmetto e che so fare solo quello, può capitare, ma vi assicuro che se voi andate a registrare, a fare un provino in una band, No, nessuno guarderà i vostri virtuosismi, i vostri abbellimenti quando non sono necessari. Quando poi viene richiesto perché è un genere diverso, perché vogliono eh, vedere eh, cose più particolari, ok? Ma se eh, dovete suonare anche una cover come può essere eh, With or Without You degli U2 che fa sempre ma se la suonate bene senza mettere niente di più, andate tranquilli che sceglieranno voi. E quindi, nell'ultima battuta, volevo tornare appunto c'è un filo di batteria e vorrei che, eh, che non suonaste sopra, insomma, per farvela breve. Quindi vado a mettere un attimo la base. Mamma mia. cambio di tonnello ma andiamo a sentire cosa succede se io invece suonassi troppo senso e quello che mi hanno chiesto scompare tutto quindi eh, mi fermo qui oggi vorrei che veramente eh, vi soffermaste un attimo su questo argomento e con questa base o con eh, migliaia di, eh, di basi che si trovano online o di loop di batteria vi concentraste su eh, basso, batteria, e vedere cosa succede se, eh, poi apro e chiudo parentesi, non è obbligatorio, eh, cioè in genere non, non è mai richiesto che dall'inizio alla fine di un brano si debba eh, suonare sulla cassa. Può essere bello anche far sentire il colpo di cassa e non stare fermi, ci sono tantissime circostanze, però dobbiamo avere la padronanza eh, di fare eh, di saper fare bene a quello che ci viene chiesto quindi questo si ottiene con la pratica eh, scordandosi un attimo le cose eh, armoniche le scale, gli arpeggi, e pensando solo alla ritmica al tocco, al suono per avere un bel suono adatto al contesto e eh, eh, appunto eh, esercitatevi Fate le vostre prove con le basi che si trovano online, con questa, registratevi, sentite cosa cambia da suonare in un modo, magari suonare più staccato, più note lunghe, eh, con un suono diverso. Divertitevi perché in, prospe in prospettiva viene un provino, una, appunto, una registrazione. Questa lezione è fondamentale. Eh, questo argomento è fondamentale e vi assicuro che, il, nonostante io ripeto, sempre, che eh, ciò che dico non, non è legge, ma è solo frutto di un po' di, po di anni di esperienza che ho nella musica. Vi assicuro che vincerete, diciamo così, e poi la musica non è una gara, non è un, un, una lotta a chi è più bravo. ma no. Il, il risultato a casa lo porterete facendo eh, poco ma bene, eh, soprattutto in contesti eh, di musica leggera, di musica pop, di ballad, eh, eccetera, dove eh, dovete fare ciccia. Detto così può suonare strano, non so se anche da voi si dice, ma da noi è fare eh, groove, fare sostanza, fare una bella sezione ritica, una bella base solida per poi costruire tutto quello che mi viene, ropa, melodie, armonia, eccetera, eccetera. Ragazzi, per oggi mi fermo qui, trovate il PDF allegato, la base allegata, e come sempre vi invito a chiedermi eh, nuove lezioni, eh, argomenti che volete approfondire, cover, tutorial, eccetera, eccetera. Eh, vi auguro una buona serata e al prossimo video.